Bentornati su My Football Jersey. Questa che vedete è la prima maglia della Spagna in versione player, perché la versione fan l'avevamo già vista, peraltro trovate qui in alto la recensione. La maglia uguale a quella indossata dai calciatori. La maglia Home Adidas Spagna 2022 presenta una base rossa utilizzando il colore Team Power Red. Come colore secondario viene usato il Team Navi Blue che viene utilizzato per le tre strisce sulle spalle e per il bordo del colletto. Sul petto a sinistra si trova il nuovo logo della, della nazionale spagnola per la prima volta in assoluto su una maglia maschile della Spagna. La maglia Authentic è la versione indossata in campo dalla squadra. La vestibilità più aderente rispetto alla versione fan è progettata per il fisico dell'atleta. Questo prodotto contiene materiali riciclati al 100% ed è una delle soluzioni di Adidas per la lotta contro l'inquinamento causato dai rifiuti plastici. Niente male, non è una delle mie preferite e per questo motivo prende solamente 3 stelle, però devo dire che la versione player è fatta veramente molto meglio a mio avviso, in questo caso, della versione fan. Qui in alto vedete il costo, che aggiungere, veramente molto basso per una maglia fatta benissimo con tutte le rifiniture giuste, con tutti i colori azzeccati e messi, diciamo, le pezze attaccate nel modo giusto. In descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia.